Stai in treno. Stai in treno? Stai? A la e meia. Ok. E voglio stare qui a... 7 e 15, 7 e 20. Então adeus. L'altro giorno vado sulla pagina Facebook di Post Picker. Perché sto cercando un social media manager, diciamo una persona disponibile e capace a gestire alcuni task, alcuni compiti su una pagina Facebook di una mia studentessa nel Pop Campus. Quindi ho postato, ho detto, cerco una persona che possa fare da social community manager per una pagina Facebook. Punto, fine. Ci sono state due categorie di risposte essenzialmente, o una del tipo informale, relazionale, amichevole. Ciao, mi chiamo Francesca, sono qua, sono interessato alla cosa, fammi sapere di più, contattami, così, molto semplice. Altri invece che l'hanno buttata subito sul professionale, con due messaggi specifici. Uno, contattami privatamente, scrivimi a questi mail. Due, appena mi contatti privatamente ti mando un preventivo. Quali sono le mie reazioni? Sono rimasto super sorpreso. Ma io sono alla ricerca di qualcuno con il quale collaborare, cooperare. Non sono alla ricerca di qualcuno che è bravo a fare i preventivi veloci e quindi diciamo che tutti quelli che si sono presentati così come super professional noi siamo bravi, curiamo tutti questi marchi, siamo una squadra che però mi chiedevano di andare in privato e di occuparci del preventivo si sono auto eliminati perché io ho voglia di creare delle relazioni con qualcuno con quale collaborare cooperare con qualcuno con quale si parla prima si capisce insieme se si può lavorare e poi una volta capito si vede quanto può costare o come trovare un modo per spendere la cifra che abbiamo a disposizione e ottenere il risultato che vogliamo. Non so se il lavoro si è trasformato in un tram tram per cui sono tutti così di corsa e così pieni di clienti per cui è giusto che appena uno ti contatta dice oh vieni in privato e faccio il preventivo, ma io qua vivendo un po' fuori dal mondo la vedo diversamente e io la vedo che uno non mi porti in privato cioè se sei bravo, se fai bene il tuo lavoro, ma questa è l'occasione per, per farlo sapere a qualcun altro in più Quindi perché dobbiamo fare le cose in privato e in nascosto? Uè perché ci sono i prezzi, ma che li dico davanti a tutti? Eh perché? Che male c'è a dirli davanti a tutti? Io, io li dico i prezzi davanti a tutti, tu perché non li puoi dire? Perché cammino Mica approsciutto prosciutto Che lo vendo a letto Eh Robin Eh dipenderà da cosa vuoi Eh allora invece di dirmi Che vuoi fare il preventivo Fammi delle domande Cosa c'è da fare? Quante ore a settimana? Ti serve una persona dedicata? O basta che c'è lì qualcuno E fa questa cosa Senza animo e senza cuore E ti va bene Cioè fammi delle domande pertinenti non che mi invidi a fare il preventivo Non sai neanche che cosa voglio Vi sembrate tutte delle casse di supermercato Che state lì Che dovete Tren tren tren tren Ma oh Fermi un attimo quindi io che cosa ho fatto? Sono andato a cliccare sui profili eh, Sui link di ognuna di queste persone E mi sono fatto un'idea di chi queste persone sono Guardando quello che pubblicano Quello che scrivono Quello che pensano Le immagini che scelgono Che parole usano Come mettono la punteggiatura E alla fine mi piacciono di più Quelli che non sono stra-professionali Non sono Ah guarda ecco mi sono pronto io Vieni ti facciamo vedere tutto il portfolio Ti facciamo un bel promettivo Cioè a me che sia un brand che siete 250 ma non solo non me ne può fregare di meno ma lo ritengo uno svantaggio non mi attrae non mi convince cerco relazioni morale della favola per i clienti come me è molto più importante stringere delle relazioni fare delle domande cercare di conoscersi e di capirsi molto ma molto prima di doversi preoccupare di quanto costa qualcosa 2 la trasparenza sulle cose è un elemento per contraddistinguerti per dare valore e peso alla tua credibilità perché che valore ha il tuo business se quando devi parlare di business lo devi fare in privato ma se il tuo business è forte e se non freghi niente ai tuoi clienti ma perché gli altri non dovrebbero sapere quello che fai pagare i lavori quanto costano come gestisci le cose fallo in maniera pubblica e la gente si si fiderà di te perché è normale se mi chiedi di venire in privato c'è qualcosa che non vuoi che gli altri sappiano e alla gente non piace più questa storia non piace più creare relazione prima di tutto fare domande ed essere trasparenti cogliere l'opportunità quando qualcuno ti cerca di far vedere quanto in gamba sei e come lavori davanti a tutti